in un deserto di parole fino a comprendere che siamo fatti di vento il vento che vibra nel suono del mondo talvolta ci accompagna fino nel tormento ci sentiamo perduti e ci ritroviamo ogni istante per capire che siamo soltanto letali Facciamo da sempre queste nostre scoperte Scoprendo che in fondo siamo mani a metà E siamo ancora acqua, Uniti a cercare la realtà E siamo ancora acqua, Uniti a cercare la realtà Cavalchiamo comunque porti ancora pazienza e restiamo rinchiusi nei nostri grandi e preziosi tabù non è mai stato possibile disobbedire al padrone perché non ha mai saputo che il padrone sei tu e ti sei nascondo come si nascondono i topi fuggendo dai pericoli anche quelli più grande la tua coscienza è qualcosa di infinito che ti riga da sempre da dove sei partito sei una mina ribelle che si stacca dal mondo dalle stelle intorno guerra e rifletti su schermi esterni di paura che da sempre portavi dentro Grazie.